Beh, sicuramente questa è una fase molto importante perché tutte le attività che sono in essere a partire dal dragaggio, a partire dai lavori di Porta Ovest e anche i lavori della piazza si trovano in una fase diciamo, ormai avviata, diciamo che tutti quelli che erano i dubbi, le perplessità, le difficoltà che abbiamo registrato negli ultimi tempi in questa fase sembrano risolti, siamo nella fase operativa e quindi anche la tempistica credo che concorrerà a far sì che questo programma determinante, importante, fondamentale per le prospettive che determinano per lo sviluppo della nostra comunità per quanto riguarda il crocerismo, il turismo, la riqualificazione urbana, trova secondo me in questo prossimo anno il suo compimento. Perché i lavori di completamento della piazza prevedono non soltanto il completamento della parte superficiale, ma anche la risistemazione della parte concepita appunto come prolungamento del lungomare con il sistema da un lato delle attività e dei negozi legati alla ristorazione dei bar sul, pat, sul tratto eh, terminale eh, della piazza e anche i eh, volumi dall'altra parte in continuità con questa eh, sistemazione. Il sistema di parcheggio che non soltanto riqualificherà quella zona ma determinerà un rilancio anche di tutte le attività legate al centro storico e conosciamo benissimo la sofferenza che sta registrando in questo momento proprio il problema legato alla carenza dei parcheggi. No, no, è stato concluso, è stata fatta anche la gara, la gara è stata conclusa, è stata fatta anche la gradatoria per l'assegnazione al soggetto che dovrò intervenire, appena conclusa la verifica di tutta la documentazione che deve essere vagliata per l'assegnazione si partirà alla, alla sottoscrizione del contratto e quindi all'avvio dei lavori. Ma io credo che in una, decade di giorni, una decina di giorni noi concluderemo questa fase e mi sembra di capire che tra le offerte migliorative che tutte le imprese hanno proposto, tra le quali c'era anche la possibilità di contingentare i tempi per la consegna dei lavori, tutti hanno proposto che nel giro di un anno potranno consegnare i lavori così come previsto da capitolato. Con il 2019 sfioriamo le 100.000 presenze, diremo così, alla stazione marittima, con l'arrivo dei croceristi e di tanti turisti a Salerno. Benissimo, finalmente diciamo, cominciamo a far girare dei numeri interessanti per la nostra città, per il nostro porto. Quest'anno abbiamo diverse novità, abbiamo la Marella Cruisis che viene per la prima volta a Salerno, abbiamo il ritorno di Costa Crociere che è altrettanto interessante perché dopo il 2015 che è stato un anno interessantissimo per Salerno con circa 200.000 passeggeri, oggi Costa ritorna ma soprattutto siamo riusciti a fidelizzarla e quindi torna non solo in modo sporadico ma torna per diversi anni. Vedremo finalmente la stazione marittima decollare, insomma, o meglio essere operativa al 100%. Grazie a questo intervento di risacomatura del fondale del molo Manfredi, che anticipa poi sostanzialmente il grande dragaggio, avremo le prime navi di media grande dimensione alla stazione marittima. È chiaro che con il grande dragaggio che comincerà a novembre 2019, poi in realtà tutte le navi da crociera, anche quelle di grande dimensione, arriveranno alla stazione marittima. È chiaro che cominciando finalmente l'opera dovrebbe arrivare a conclusione. Qual è l'obiettivo della stazione marittima da qui ovviamente alle prossime sfide che l'attendono? Innanzitutto è offrire subito degli standard qualitativi medio-alti ad un prezzo sostanzialmente concorrenziale in modo da porgerci sul mercato in modo concreto e serio e poi cominciare a pensare a dei numeri interessanti perché la nostra posizione baricentrica nelle crociere del Mediterraneo occidentale offre degli spunti molto molto interessanti. Nel corso degli anni l'immagine del porto di Salerno sicuramente è cresciuta, Miami che è un po' il baricentro mondiale della portualità ha imparato a conoscerla meglio. Sì, ha imparato a conoscerla meglio perché noi da dieci anni a questa parte abbiamo uh, portato avanti una grande iniziativa per pubblicizzare Salerno nel mondo delle crociere che è a Miami, è il polo dove ci sono tutte le più grandi compagnie e ogni anno andavamo lì prospettando... Innanzitutto una stazione marittima che finalmente oggi è diventata funzionale e quindi quest'anno sarà come dire, il primo reale um, importante appuntamento nel quale possiamo dire ci siamo al 100%, ma fino ad oggi comunque ci siamo stati offrendo un'accoglienza all'interno del porto commerciale che è stata ben gradita dalle compagnie perché hanno trovato una, una compagnia, una joint venture tra noi e Salerno Stazione Marittima che adesso sono diventati insieme Salerno Term a passeggeri che hanno permesso ai croceristi di vivere comunque in maniera egregia la città di Salerno e tutte le sue bellezze. Ecco, quello della croceristica è un mercato che non accenna ad avere crisi, per fortuna lo diciamo, c'è un incremento anche su Salerno, come vi preparate alle prossime sfide? Diciamo che l'unico periodo un po' di crisi delle croceriste, delle croceriste è stato circa un paio di anni fa quando le guerre eh, ISIS eh, e comunque insomma, eh, de, de, de le, le guerre ehm, cittadine hanno portato dire, alcune località a non poter essere messe insomma, nel, nei cataloghi e quindi come eh, punti di interesse per gli scali croceristici, oggi invece il Mediterraneo è un'isola sicura per cui la crescita c'è e, e non solo perché il Mediterraneo è diventato di nuovo sicuro ma perché l'offerta delle navi sta crescendo sempre di più in quanto le compagnie stanno investendo, facendo navi sempre più grandi per cui c'è spazio per poter sviluppare un, un turismo sempre sempre eh, con numeri eh, crescenti e quindi noi ci aspettiamo che nel prossimo futuro eh, decolleremo in maniera sensibile arrivando a un target eh, che eh, può sfiorare secondo me abbondantemente insomma, nei prossimi anni i 300-400 mila passeggeri. Quindi oltre a Costa rivedremo le regine delle, delle compagnie tornare a Salerno. Sì, noi ci, ci, ci stiamo muovendo insomma, a 360 gradi. Immagino lei si riferisca a MSC. Eh, Royal, eh, Royal eh. sicuramente. Eh, eh, il Royal, Princess Carnival sono eh, oramai compagnie fidelizzate a Salerno. Sempre, Sempre, sì, sì, sono compagnie fidelizzate a Salerno. Ogni anno hanno dei loro scali che vengono come preferenzialità su Salerno. La cosa importante che voglio evidenziare e che non scelgono Salerno come alternativa a Napoli o a qualche altro porto, scelgono Salerno perché è una meta che loro, dove loro stanno bene e che loro pubblicizzano in maniera efficace e efficiente ai loro passeggeri. Non, non è, no, cosa non da poco? No, cosa non da poco, perché questa è la sostanziale differenza, mentre prima si poteva pensare che Salerno era un'alternativa a Napoli quando Napoli era satura, adesso invece Salerno ha il suo proprio traffico indipendente, eh, ma non vogliamo fare campanilismo, perché come ha detto il Presidente della Portuale io lo sposo, eh, le, le due città sono complementari e devono rimanere complementari e l'offerta turistica che ci sarà nel prossimo futuro sarà tale da poter saturare tutti gli spazi disponibili di ormeggio del sistema campano Napoli-Salerno. Però diciamoci la vita, la conformazione e la vicinanza di Salerno all'autostrada rispetto a Napoli città ha un suo vantaggio. No, diciamo che eh, la, la, la, secondo me la cosa importante è che noi abbiamo due città che sono complementari anche dal punto di vista architettonico, perché noi abbiamo una Salerno che si sta sviluppando molto dal punto di vista dell'architettura moderna. La stazione marittima è un esempio, quindi il turista appena scende va in una stazione marittima, opera Zadid, di un recente, film internazionale. Un film internazionale e già vede un'opera, voglio dire, già fa, ha fatto il primo tour diciamo venendo a Salerno. E, e Napoli invece ha una storicità insomma, più più alta rispetto a Salerno, dalle opere eh, insomma di indubbio valore, però si caratterizzano e quindi anche qua c'è complementarità dalle società ehm, eh, per eh, due eh, diciamo, offerte ehm, eh, indipendenti e a Salerno a questa può aggiungere oltre all'equidistanza da Pompei e dalle costiere, voglio dire, da, da Capri, abbiamo anche un, un importante polo che è quello del, di Pessimo con i suoi templi, insomma che è il castello Ariche che sono uniche e vanno e, e, e sono scelte dal turista.